Oggi ho raggiunto due appartenenti al comitato delle vittime della guarimba venezuelane per parlare dei fatti del 2014, praticamente nell'ondata di manifestazioni contro il governo Maduro che in Occidente almeno abbiamo preso come manifestazioni contro il governo Maduro, dove sono rimaste ferite e anche uccise molte persone. E appunto volevamo parlare noi di Libera TV con dei diretti testimoni per capire in realtà quello che sia successo, perché nei media occidentali appunto la situazione non è molto chiara, soprattutto non si capisce chi siano le vere vittime e chi siano i veri colpevoli. Eh, Prima che nada, muchísimas gracias. Anzitutto, Anzitutto, Anzitutto ringrazio per lo spazio e per la possibilità. Io eh, formo de parte, conformo questo comitato di vittime, de de de vittime de delle de Guarimbas. De di di di di las guarimbas. Eh, il mio nome è, è Gendri Ranzo Velasquez, eh, Io sono la vedova del capitano Ramon Ernesto Ransom Ernesto Siamo qui. Lui è stato ucciso lo scorso 12 marzo dell'anno 2014 e siamo qui eh, per diffondere tutto quello che magari la stampa e tutto quello che è successo durante questo periodo. Il mio marito è morto salvando comunque la vita a un soldato durante una manifestazione eh, lui è sceso dalla macchina in quanto quando sono saliti tutti se ne sono resi conto che c'era rimasto questo soldato eh, giù ferito mio marito è venuto incontro è stato vittima purtroppo di, una, di un proiettile che gli ha tolto la vita la stampa purtroppo a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale ha satanizzato la situazione o la verità sui fatti accaduti ad esempio su questi 43 vittime. 9 sono funzionari, erano funzionari eh, appartenenti alle forze dell'ordine e ci sono stati anche 257 lesionati che non c'entravano niente nemmeno con eh, queste manifestazioni. Come potete notare, eh, la, la stampa o quello che diceva la stampa su queste manifestazioni pacifiche, che non erano pacifiche. Hanno riempito di lutto la mia casa e la casa di altri compagni, la casa di altre vittime e la casa di tante famiglie in Venezuela. E quindi eh, hanno utilizzato la stampa internazionale, il nostro dolore, per raccontare bugie sui fatti che sono veramente accaduti in Venezuela. Quello che volevo chiederti è mh, cosa pensate dell'accoglienza per quanto riguarda gli altri stati del mondo, dell'ascolto che voi non, non state avendo, quando invece al contrario le, insomma, le vittime dell'opposizione al governo Maduro vengono ricevute nelle sedi diplomatiche e hanno molta più pubblicità di voi. Insomma, Il vostro comitato come è, com è stato accolto a livello internazionale? Ad esempio a livello anche di organismo internazionale è stato dimostrato che, la... che non è una situazione di equilibrio perché ad esempio noi abbiamo eh, sollecitato, abbiamo richiesto anche avere delle audizioni come comitato delle vittime sia nei parlamenti a livello mondiale sia con degli ex presidenti eh, alcuni eh, che si, son, an, si hanno pronunciato anche sulla situazione eh, per, e come loro eh, dovremmo anche noi avere il diritto di dare voce e come vittime di dare diritto eh, di avere il diritto anche di, di parlare. Posso anche dire, ad esempio, che il tratto, il modo in cui e sicuramente loro sono stati ascoltati e non è lo stesso tratto che abbiamo avuto noi o che abbiamo noi nelle catene mediatiche a livello internazionale perché ad esempio a loro si dà voce a loro e, e non a noi noi siamo comunque il popolo, siamo le vittime dirette siamo le persone che quotidianamente soffriamo e, e comunque io penso che... La cosa sensata è che siccome viene ascoltata una posizione venga ascoltata anche l'altra e in questo modo è stabilire poi un giudizio equilibrato tra le due parti, questo non è mai accaduto. Io eh, chiedo soltanto che come sono stati ascoltati e come abogano e chiedono anche la libertà per questo settore del, dell'opposizione in Venezuela e di queste persone eh, che adesso si trovano comunque in eh, giudizio, eh. Pe io penso, magari, speriamo che anche noi venissimo ascoltati eh, in maniera equilibrata, senza parzialità, senza non vogliamo eh, una tendenza o l'altra, se no venire ascoltati nel, come, come vittime di quello che è accaduto e che questo comunque non, non, ci, non sia parzializzato da una parte o dall'altra. Oscar è un altro membro del, del comitato che appunto come si può vedere riporta anche una ferita abbastanza grave che ha subito sulla sua pelle una, una violenza incredibile. A ecco Oscar se ci vuoi raccontare in breve la, la tua storia, e perché sei all'interno del comitato e cosa, cosa vuoi chiedere. Il, Il mio nome è Oscar, Oscar Carrero, eh, io provengo dallo stato Tacira, San Cristobal, Tachira, San Cristobal cioè, Tachira, cioè eh, lo, lo stato confinante con, Colombia, con la donde... Colombia e come ben conosciuto questa è, è una delle regioni dove ci, sta, ci sono stati più episodi di, di violenze e di queste manifestazioni non pacifiche. Eh, nello Stato tacita di cui io provengo, hanno praticamente fatto atti violenti eh, contro lo Stato, contro le istituzioni pubbliche e private. Eh, I chiamati centro di salute, questi ambulatori che si trovano in diversi punti della città sono stati bruciati, sono stati presi di assalto anche le ambulanze, hanno chiuso vie, hanno eh, rotto... Alberi chiudevano il passaggio, comunque ci sono stati anche le ambulanze, i mezzi che cercavano di arrivare agli ospedali trasportando i medicinali che sono, stati, sono rimasti bloccati diciamo, in queste barricate che, che hanno creato durante queste manifestazioni. È come se appunto queste manifestazioni pacifiche puntassero a distruggere quanto di buono venga fatto dallo Stato perché appunto distruggendo i servizi pubblici, cercando di creare disordine, si spera appunto di, di creare il caos. Eh sì, ehm, perciò io posso affermare anche che non è un segreto per nessuno che ad esempio dopo le elezioni del 2013 eh, Capriles Radonsky, l'attuale governatore dello Stato Miranda, ha chiamato al disordine, ha chiamato alla violenza, eh, alla rabbia, quello che noi possiamo dire in spagnolo, a recera, a scaricare tutta questa rabbia eh, in, maniera, in modo violento e buttandosi verso le vie e, diciamo senza rispettare le istituzionalità e senza rispett rispettare il libero transito e diritto anche degli altri. Io in quei giorni mi trovavo cercando vie alterne, ero alla guida di un camion che cercava di trasportare medicinali agli ospedali, medicinali che poi servono a tutti i cittadini e stavo cercando una via alterna e ho sofferto una un'imboscata, mi hanno preso di assalto io strillavo, cercavo in, in ogni modo di spiegare che questi medicinali erano per tutti, loro eh, una volta che hanno letto eh, su questo eh, mezzo di trasporto uso ufficiale, eh, volevano linciarmi, volevano bruciarmi vivo, volevano ammazzarmi, io eh, cercavo di strillare nella mia disperazione e comunque loro non, non, non, non, non sentivano la loro violenza, era tale che hanno rovesciato la macchina e hanno utilizzato utilizzavano un, um, una bomba fatta comunque artigianalmente chiamata papita, che è composta da palottole, da un famoso esplosivo S4, da carta stagnola e, e mi, hanno, mi hanno, hanno buttato comunque anche questa bomba e ho perso la mano. Sì. Perché il tuo paese è diventato così violento? Secondo te chi c'è dietro questo... Eh, eh. Queste azioni, insomma. Per nessuno è un segreto che, comunque, dal 1998, quando è arrivato il presidente Hugo Rafael Chavez Frias eh, ci sono immisciati anche, ad esempio, altri paesi eh, e gli Stati Uniti anche. Eh, perché eh, vogliono generare violenza e vogliono mh, alcuni non, non essendo d'accordo col governo cercano invece di cercare il, il suffragio, il, il voto, eh, cercano di rovesciare al governo attraverso le manifestazioni e attraverso la violenza. Tu da venezuelano appunto, da cittadino, cosa ti senti di rispondere a chi dice che un'organizzazione come la vostra, un comitato come il vostro sia un'organizzazione strumentale, magari finanziata dal governo che fa cattiva propaganda? Noi siamo no, semplicemente siamo venezuelani e come venezuelani vorremmo anche che trasmettere che ci sentiamo aggrediti, ci sentiamo impotenti perché eh, vengono ascoltati, e eh, vengono difesi, cioè veniamo messi noi come vittimari e le persone che hanno creato, che hanno contribuito a questa violenza come le vittime. Eh, noi vorremmo soltanto essere ascoltati, che non rimangano comunque nell'impunità, più di 884 feriti, eh, tanti, tante case, tante famiglie nel nostro paese che sono stati eh, dove è arrivato il lutto per la morte di queste 43 vittime.